Ciao a tutti sono Candide e benvenuti anche oggi sul mio canale in questo video voglio eh, farvi vedere come scaricare un font e come installarlo sia sul computer e, e come caricarlo sul programma eh, per, per la Cricut quindi per il plotter a taglio e, dunque eh, come prima cosa vi, vi, vi faccio vedere allora partiamo un po dai font che sono tutti qua abbiamo diversi font eh, io metterei direttamente i primi font perché sono quelli, più, quelli che vanno meglio diciamo per, per quello che devo fare io a livello di, di, di plotter a taglio. Eh, comunque ce ne sono, allora vi faccio vedere per esempio i decorativi, ci sono font, ci sono font di tutti i tipi, veramente per tutti i gusti. Tra l'altro i font costano tantissimo. Per cui non perdete l'occasione di attivare eh, la possibilità di utilizzare al, per un mese questo, questo, soft, questo, questo link di Creative Fabrica a un dollaro dove potete scaricare di tutto perché è veramente un'occasione che non dovete perdere. Io tra l'altro cercherò di fare più video in cui vi faccio vedere come utilizzo, come utilizzo le varie grafiche, i font e quello che c'è. Eh, però mi raccomando attivate, attivate questo abbonamento da un euro perché è un'occasione da non perdere perché c'è veramente di tutto allora dicevo questi sono molto elaborati come font ce ne sono veramente per tutti i gusti ne vedrete qua, li cercate, ce ne sono tantissimi io in questo caso vado in scripe, eh, script and uh, handwritten dove ci sono quelli che mi servono come vi dicevo per il plotter a taglio e eh, scelgo un font, volevo un font un po' moderno Uh, vabbè per esempio strong girl no no no no no è simile a uno che ho già scaricato perché io ne ho già scaricati un tot vediamo un po' uh, vabbè per esempio scarichiamo questo che è particolare va uh, ma no, no no no non mi piace non l'ho scelto prima questo Natalin è troppo simile all'altro vediamo un po' eh, perché volevo un, una cosa un pochino Uh, un po' diversa da quelli che ho già scaricato perché eh, vi dico ne ho già scaricati tutta una serie quindi uh, allora va bene scarichiamo questo per esempio perché visto che eh, questo qua che ci avviciniamo al Natale potrebbe andare bene quindi questo Wonderful Christmas allora cosa faccio? clicco sul font in questo modo quindi mi aprirà la finestra vi fa vedere eh, un po' di esempi su come è stato utilizzato il font, vedete qua così qua avete un'idea di quello che di quello come vengono le scritte, perché no, in questo caso eh, io ho l'abbonamento in cui in questo come voi se attivate quello da un dollaro potete scaricare quello che volete, quindi tutto è tutto disponibile, altrimenti chiaramente ci sono i costi, per cui uno prima di comprare magari cerca di capire se era proprio quello che che voleva e quindi si va a guardare le varie opzioni dopodiché qui nella compatibilità vi dice che è compatibile con windows con apple con linux per la cricut silhouette e le altre macchine noi a questo punto facciamo download e ce lo scarichiamo vedete che qui me lo sta scaricando si chiama wonderful christmas e me l'ha messo nella mia cartella download quindi a questo punto cosa faccio abbasso il mio programma vado nel mio, nelle mie directory vado qui su download e vedete che c'è wonderful christmas quindi io cosa faccio è una cartella zippata quindi il tasto di destro del mouse faccio estrai tutto me lo estrae in questo caso nella stessa directory se volete con sfoglia potete metterlo dove volete direttamente e a questo punto io all'interno della mia cartella ho il mio font cosa faccio Clicco due volte sopra il font, così lo vedete di nuovo, e qua do installa, me lo sta caricando. In questo caso ho, secondo me è identico, io provo a installare anche questo, infatti non... Allora, in questo caso è lo stesso font mi dice che il tipo di carattere è già stato installato, sostituirlo no, perché l'ho già installato, va bene così altrimenti può capitare altre volte che vi diano eh, oltre al, no, al normale quindi il fonte normale il bold l'italico quindi quello inclinato per cui voi li potete installare tutti quanti in questo caso ce n'è solo uno e io l'ho installato questo cosa vuol dire che se io vado a scrivere vi faccio vedere apriamo tipo wordpad semplicemente eccolo qui io lo apro un qualsiasi file di testo proviamo a scrivere Prova font. Ok, quindi lo evidenzio. Se io vado in, in ordine, sono in ordine, eh, in ordine alfabetico, quindi qui dovrei trovare il mio, si chiamava Wonderful Christmas. Eccolo qua, ingrandiamolo un po' perché altrimenti non si vede, e questo è il nostro font che voi adesso avete installato nel sistema e potete utilizzare tutte le volte che volete ora vi faccio vedere quindi chiudo non salvo perché non mi serve apro il programma di cricut design space che è qui lo sposto qui sul mio desktop c'è di tutto di più non so se il vostro è nelle mie stesse condizioni fatemelo sapere perché ogni tanto devo fare pulizia però eh, devo ordinare, ordino le cartelle, però alla fine non ho mai tempo e quindi spesso mi ritrovo col desktop in queste condizioni che poi non trovo mai i file che mi, che mi servono al primo colpo, ma fa niente. Allora, sto aprendo Cricut Design Space, perché io ho la Cricut, ma se avete su silhouette avrete il vostro software dedicato, non, non cambia nulla, quindi voi saprete come usare il vostro software, io vi farò vedere adesso su Design Space come funziona il, il font faccio un nuovo progetto, ingrandiamo la finestra, vado su testo e anche qui scrivo prova font ok? ora questo è in Cricut Sans che è un font, io cosa vado a fare? vado a cambiare font allora, intanto avevo solo font con creatura che in questo caso tolgo così vedo tutti i font. Dopodiché qui ho tre possibilità, ho tutto, cioè ci sono sia i font di, di Cricut che del mio sistema, ho solo font del sistema o solo font di Cricut. In questo caso io metto font del sistema così faccio più in fretta a, a trovarlo, visto che sono in ordine alfabetico, vado al fondo e troverò il mio... Eh, wonderful christmas non ricordavo più il nome l'avevo dimenticato eccolo qui vedete quindi io lo clicco e questo è il font che io posso utilizzare da stampare con la mia eh, con la mia cricut vedete è semplicissimo vi ho voluto far vedere come come scaricare come installare un font vi farò altri video in cui utilizzerò eh, i, le risorse digitali di eh, creative Fabrica. e mi raccomando approfittate dell'offerta dalla descrizione del dal link che trovate sotto il video per abbonarvi a un dollaro per un mese perché così imparerete a conoscere il programma e vedrete quante risorse digitali importantissime potete trovare